Buongiorno, benvenuti nel mio show, mi chiamo Pepe, oggi ho qualcosa di davvero speciale per voi, una vera delizia internazionale. Guerra! Prepararsi per la guerra è un affare molto delicato. La prima cosa che dobbiamo fare è un po' di tensione piccante per mettervi il fuoco nella pancia. Allora, il primo ingrediente che ci serve è una provocazione pianificata. Eh? <ride> Le provocazioni sono ovviamente stagionali e suscettibili ai gusti personali, quindi posso suggerire qualcosa di simile a un golfo del tonchino marinato. Un vigoroso per l'arbor. E se ti stai annoiando, un trafficato 11 settembre. Poi lasciamo cuocere per un po' e prepariamo il nostro secondo ingrediente. <ride> Un satè speciale per dar vita al nostro possente piatto. I principali media. Uh. <ride> uh. Mm. Uh. <ride> Senti già l'odorino della propaganda e la squisita ignoranza. Dopo aver fatto soffriggere per bene, siamo pronti per aggiungere il nostro ultimo e più importante ingrediente. I deliziosi soldati. I soldati più stagionati tendono a crescere nelle zone più povere, nelle aree rurali del mondo, spesso con un'istruzione limitata. È bene prenderli all'età di 18, 19 anni, perché i loro cervelli sono molto immaturi e da leccarsi i baffi. <ride> Perfetti per partecipare nel nostro pranzo di guerra. <ride> Mischiamo il tutto. Oh! Oh... <ride> magari aggiungi qualche conservante come il patriottismo non troppo fanatismo e ovviamente la nostra specialissima salsa segreta ok adesso è pronto è arrivato il momento che stavate aspettando Voilà! Eh? Vi presento la più grande leccornia internazionale di tutti i tempi: la guerra. Buon appetito!